Eh, buonasera a tutti e benvenuti al nuovo argomento di cui ci occupiamo all'interno di questo corso. Iniziamo a occuparci oggi, eh, come già annunciato, di grafi grafi che già in parte conoscete perché derivano in parte dalla, dalla vostra conoscenza che avete nel corso di ricerca operativa eh, ma ovviamente qua cercheremo di reinterpretarli in modo un pochino più informatico, un pochino più, uno più algoritmico e soprattutto impareremo a, a lavorare attraverso i grafi con le strutture dati che provengono da, dai, dai database così come abbiamo iniziato a fare con le strutture più semplici. Eh, la lezione di oggi è divisa in due parti, nella prima parte farò un richiamo relativamente rapido eh, sulla definizione e la terminologia legata ai grafi, tanto per rinfrescarci un pochino le idee e magari allinearci sulla terminologia eh, con la quale rappresentiamo eh, le varie informazioni sui grafi eh, e mentre la seconda parte invece sarà il primo approccio, la faremo la conoscenza con la libreria che si chiama JGraphT, con la quale appunto lavoreremo all'interno degli esercizi e che già implementa molte delle funzionalità di base per poter leggere, elaborare e eseguire certi algoritmi sui grafi che costruiremo. Allora, iniziamo la parte introduttiva sul, sui grafi, andando innanzitutto a richiamare quella che è la definizione di un grafo Uh, un grafo è uh, un'entità matematica astratta uh, di fatto che si può definire come una, un insieme di punti astratti e un insieme di linee astratte che li collegano parlo di punti e linee astratte perché questi punti e linee non sono necessariamente collegati a una coordinata uh, cartesiana quindi non sono punti che sono uh, appartenenti a un piano o uno spazio ma sono entità astratte uh, che poi potremmo collegare geograficamente ma non siamo necessariamente costretti a farlo Ecco, Questi punti a volte si chiamano nodi, a volte si chiamano vertici del grafo eh, e le linee che collegano questi punti eh, normalmente prendono il nome di archi eh, del, del, del grafo stesso. Eh, la parola arco tra l'altro in italiano viene eh, tradotta in inglese in due modi diversi come edge oppure come arc quindi dobbiamo un po' abituarci a queste terminologie. Quindi, essendo un'entità così astratta, il grafo molto spesso ha delle varianti terminologiche che dipendono un po' dal dominio in cui viene applicato. Ma noi cercheremo nel seguito di eh, usare le definizioni che vengono proposte da, eh, dall'enciclopedia di Wolfram Alpha, tanto per avere un punto di riferimento rispetto alle tante definizioni alternative. Eh, un grafo è una struttura dati eh, molto diciamo, versatile. Eh, tanto che viene usata in varie forme, ehm, in vari diciamo così, campi de della scienza, eh, qui vediamo alcuni esempi in, in cui eh, varie ehm, discipline in realtà usano sempre la stessa struttura dati che è il, appunto il grafo per rappresentare invece entità che dal loro punto di vista cioè un applicativo sono anche molto diverse tra di loro no? allora noi dal punto di vista matematico quello che vediamo è il denominatore comune rispetto a tutte queste rappresentazioni quale sia la vera essenza dell'informazione cioè un insieme come dicevamo di punti, nodi, vertici connessi da un insieme di eh, archi, eh, oppure connessioni, eh, oppure linee tra di essi. È però necessario fare una precisazione terminologica, eh, perché la parola grafo può essere usata, diciamo così, con significati molto diversi. Eh, ad esempio la parola graph in inglese può essere usata anche per indicare eh, un grafico di una funzione, no? come possiamo indicare qua. noi In italiano tenderemo a chiamare grafico eh, questo tipo di rappresentazione, a differenza del grafo matematico, che in inglese è sempre graph, ma in italiano tendiamo a chiamarlo grafo, quindi cerchiamo di non, usare, di non chiamare grafico no? questa rappresentazione qua matematica. Eh, in italiano chiamiamo grafico, in realtà, anche una cosa che eh, corrisponde ad esempio a istogrammi, diagrammi torta, diagrammi a linee, quindi diagrammi business eh, noi lo chiamiamo grafico, potremmo chiamarlo più correttamente diagramma in inglese si chiamano chart tipicamente ma possono anche chiamarsi graph allora sono tre cose completamente diverse, non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra il grafico della funzione, il, il grafico diciamo così di Excel e il grafo matematico eh, quindi cerchiamo solo di non, di non far confusione anche quando poi andiamo a cercare informazioni per favore non chiamatemi grafico, eh, un grafo, perché eh, alimenta solamente la confusione. Ok, eh, la storia eh, della teoria dei grafi risale circa agli anni 30, quando fu inventata essenzialmente la base matematica eh, con la quale appunto la teoria dei grafi è stata, è stata fondata ehm, e questo ehm, è stata. Eh, in un certo senso eh, l'estensione no, di uno studio di alcuni problemi matematici che attalongiavano i matematici dell'epoca eh, ad esempio già ai tempi di Eulero, quindi nel XVIII secolo ehm, c'erano alcuni diciamo così, rompicapi matematici di cui in questo caso Eulero ha dato una dimostrazione nel caso specifico eh, ma che poi vedremo che eh, in realtà eh, grazie alla teoria dei grafi si possono risolvere nel caso generale la teoria dei appunto fu introdotta negli anni 30 eh, del secolo scorso, quindi siamo circa 90 anni fa, e, e questo, diciamo, il pretesto no, per, eh, per introdurre questa teoria fu proprio il, il diagramma: il, il dilemma delle, dei sette ponti della città di Königsberg, eh, che, eh, che è una città reale, in realtà esiste, è messa qua, eh, in Estonia se non sbaglio, eh, no, scusate, ancora in Polonia, eh, e, e in questa città di fatto è attraversata da un fiume che poi si divide per formare due isole diverse con ponti diversi e la domanda era se è possibile fare una passeggiata che partendo da un qualunque punto della città attraversi tutti i ponti una sola volta senza quindi attraversare lo stesso ponte due volte e tornare al punto di partenza e questo è un passatempo e si... Ci dimostra che questo non è possibile, ecco, eh, questo è un, un problema specifico, concreto, un problema di logistica, di trasporto, eh, con certi vincoli, eh, che però eh, attraverso la teoria dei grafi si può astrarre e rappresentare in un modo, diciamo così, più astratto, eh, e, mh, e diciamo, questo è stato poi il pretesto per fondare appunto la teoria matematica, eh, anche se, vabbè, queste vignette qua ci suggeriscono modi, eh, curiosi o alternativi di risolvere il problema, ehm, come ad esempio quello di aggiungere un ponte oppure di far esplodere un ponte, eh, oppure vabbè, cose più, co ancora più curiose come clonarsi in modo da essere due persone diverse oppure usare il teletrasporto per, per ritornare al punto di partenza quando non era possibile. Chiaramente queste sono tutte soluzioni che vanno bene in una, in una vignetta comica ma non in un problema matematico. Eh, a partire da appunto 90 anni fa si è sviluppata questa teoria matematica che ha definito questi nuovi oggetti matematici ehm, che in realtà sono, ehm, non esiste un tipo solo di grafo ma esistono varie tipologie perché permettono di rappresentare più fedelmente varie tipologie di problemi. Eh, eh, tipicamente quando si parla di grafo si parla di quello che qua è indicato come grafo semplice. Un grafo semplice è un grafo in cui ho un certo numero di vertici e tra ogni coppia di vertici o nodi può esserci un arco, come qui, oppure può non esserci un arco, come qui. E basta. Se c'è un arco ce n'è uno solo. Quindi non ha senso parlare di più archi che colleghino gli stessi vertici. Cosa che invece avviene in un multigrafo. In un multigrafo tra due qualunque vertici può non esserci nessun arco, può esserci un arco, come qua oppure come qua, oppure può esserci anche più di un arco che colleghi la stessa coppia di vertici. È chiaro che dipende dal problema che stiamo rappresentando se abbia più senso una rappresentazione a grafo semplice oppure a multigrafo e quindi tutti gli algoritmi di cui ci occupiamo dovranno poi ogni volta eh, tenere conto delle, delle, delle differenze. Um, così come potremmo noi chiederci se abbia senso nel problema che stiamo considerando eh, valutare un arco che inizi e termini nello stesso vertice, no? un cosiddetto loop in italiano lo chiamiamo un cappio, che richiude su se stesso eh, il collegamento. In questo caso abbiamo un, uno, eh, si chiama pseudografo, un grafo che permetta dei cappi, quindi archi che collegano nodi con se stessi, in questo caso questo pseudografo è anche un multigrafo perché questo cappio, tanto per complicarci le cose, l'abbiamo disegnato doppio. Um, quindi eh, esistono... Il grafo semplice è questo, poi possiamo vedere le estensioni che possono essere verso il multigrafo o verso lo pseudografo o verso il pseudomultigrafo, ehm, che in alcuni casi diciamo così, sono più adatti a ad rappresentare il problema che non il grafo semplice. Questa è una prima dimensione, quella delle molteplicità degli archi. L'altra dimensione con cui i grafici differenziano è quella della eh, direzione degli archi. Possiamo avere eh, un grafo in cui semplicemente gli archi e i vertici sono connessi oppure non sono connessi in questo caso questi due vertici sono connessi ma non esiste una direzione della connessione da sinistra verso destra o da destra verso sinistra semplicemente sono collegati sì barra no quindi in questo caso parliamo di grafi non orientati, non diretti, undirected o non orientati invece in tutti gli altri casi abbiamo dei grafi che sono orientati Adesso qui c'è una differenza tra oriented e directed, ma nella pratica questa differenza tra queste due definizioni non si nota, non si trova. Eh, qua parliamo di grafi orientati quando ogni arco ha una sua ben precisa direzione, quindi in questo caso l'arco va da questo vertice a quest'altro vertice ehm, e non viceversa, quindi dal secondo vertice verso il primo non esiste un arco. Eh, ovviamente esistono, ci sono i casi in cui l'arco esista sia all'andata che al ritorno, in questo caso disegneremo due archi con due frecce diverse oppure un arco con la doppia freccia per indicare questa situazione quindi in questo caso l'arco di andata e l'arco di ritorno sono due entità diverse eh, poi in alcuni casi quando un grafo orientato ha eh, un peso quindi un valore numerico associato agli archi viene a volte, a volte chiamato una rete, una network ma questo è un caso abbastanza particolare ecco a proposito di, eh, di archi o di pesi eh, finora abbiamo disegnato questi archi, eh, questi grafi, quindi sia i vertici che gli archi in un modo totalmente anonimo, quindi sono dei puntini in uno spazio astratto e delle linee in uno spazio astratto, ma a volte a questi archi e a questi vertici eh, vogliamo attribuire eh, una specificità, un valore mh? o una qualità. Allora eh, in questo caso stiamo parlando di etichettature di grafici, possiamo avere dei grafi in cui etichettiamo gli archi, quindi ad esempio questo arco etichettato col valore 1, questo arco etichettato col valore 3 e così via, oppure possiamo etichettare i vertici, quindi il vertice 1, 2, 3, 4 eh, o viceversa. Normalmente questi, queste etichette no, eh, assumono il valore di un significato di un peso, di un costo, di un valore eh, che attribuiamo al fatto di essere in un certo vertice oppure al fatto di aver attraversato un certo arco come sempre qui le definizioni sono astratte e poi a seconda del problema specifico il significato fisico no, del, del, del peso di un arco ehm, lo, lo si vedrà ehm, altre volte invece si vogliono raggruppare vertici o archi in categorie diverse eh, e quindi si associa un'etichetta diciamo di classe a ciascun vertice oppure a ciascun arco che per comodità viene chiamata colore quindi noi avremo questo vertice, questo grafo pardon, dove abbiamo eh, quattro vertici di quattro colori diversi. Eh, normalmente lo stesso colore può comprendere più vertici no? eh, e quindi avremo raggruppato eh, all'interno del nostro grafo eh, più vertici dandogli lo stesso colore. No? Questa, questa definizione di colorazione è nata da un problema, ma anche qui un problema matematico molto famoso, che è quello della colorazione delle mappe, delle cartine geografiche. Eh, il famoso teorema dei quattro colori dice che qualunque cartina si può colorare solamente con quattro colori, mentre invece non è possibile in generale colorare una cartina con, con solamente tre colori. Eh, e questo si può rappresentare molto bene con un grafo in cui tu hai i vertici che sono le nazioni, L'arco che indica se le due lezioni siano eh, confinanti oppure no, e, e poi a questo punto devi eh, scegliere un colore per ciascun vertice in modo che coppie di vertici adiacenti abbiano sempre colori diversi. Quindi questa, eh, questo è il motivo il problema pratico da cui è venuto in mente no? l'idea di, co di concepire questi vertici ciascuno con un colore diverso, noi usiamo il termine colore, ma in realtà è più in generale una classe diversa, no? una categoria, un gruppo diverso. Eh, eh, il, eh, quindi dal punto di vista più formale hm, eh, tutti questi nostri grafi li abbiamo per ora disegnati in nero su bianco eh, ma proviamo dobbiamo cominciare diciamo così, a definirli un pochino più dal punto di vista matematico-numerico allora dal punto di vista matematico eh, un grafo è definito da una coppia eh, qui parla di un grafo eh, diretto e orientato che in realtà è il caso, il caso più generale hm di grafo in cui i vertici sono orientati. Ehm, allora, un grafo G lo definiamo, ehm, dal punto di vista insiemistico, come una coppia di elementi, V ed E. V non è altro che un insieme. V è un insieme tipicamente finito, nel nostro caso ci tra trattiamo grafi finiti, eh, di vertici. Un insieme che contiene l'elenco dei vertici. Appunto, essendo un insieme, questo non ha un, non ha un ordine particolare, non ha un valore associato particolare, ma semplicemente l'elenco, le, no, il gruppo di tutti i vertici. E invece l'insieme E è eh, un insieme di archi eh, che identificano una relazione binaria tra i vertici. Quindi, di fatto l'insieme degli archi è un sottoinsieme del prodotto cartesiano vertice su vertice. Quindi vuol dire è un, è un insieme che contiene un sottoinsieme di tutte le possibili coppie di vertici. Quindi, eh, ad esempio, se noi prendessimo eh, questo, questo tipo di grafo, avremmo un grafo che lo potremmo rappresentare eh, fa, eh, attraverso un insieme di eh, vertici che eh, corrisponde ai numeri interi dall'1 al 6, quindi l'insieme V contiene i valori 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, in questo caso eh, notiamo tra l'altro che questo è un pseudografo perché abbiamo inserito nel disegno un cappio quindi la descrizione che stiamo dando adesso in realtà è molto generale perché va anche a catturare questo tipo di, di, di, di categorie di grafi ecco se vogliamo applicare la definizione di grafo a questo specifico ciò che troviamo è che come l'insieme dei vertici è l'insieme dei numeri interi naturali da 1 a 6 e l'insieme di archi sarà un insieme di coppie quindi ciascun arco è una coppia di vertici una coppia orientata di vertici, quindi vertice di partenza, virgola vertice di arrivo. Quindi qui abbiamo un, un insieme di molti di questi vertici. Qui vediamo che il primo arco 1, 2 è rappresentato da questa freccia che va dal vertice 1 al vertice 2. L'arco 2, 2 rappresenta il cappio che insiste sul vertice 2. Eh, proviamo un altro, l'arco che va da 5 a 4 eh, è rappresentato qua da, questo, eh, da questa coppia di elementi 5 e 4 che è chiaramente distinta rispetto all'altro arco che va da 4 a 5 che invece è rappresentata da quest'altra eh, coppia di elementi 4 e 5 quindi ogni arco disegnato nella figura viene rappresentato tramite una coppia di eh, elementi e questi elementi chiaramente sono presi dall'insieme dei vertici che abbiamo. I vertici li abbiamo chiamati con dei numeri, quindi queste saranno le coppie di numeri. Se i vertici li avessimo chiamati ABCDE, queste sarebbero coppie che sono composte da lettere ABCDE e così via. Quindi questa è una rappresentazione molto semplice, insiemistica, insieme di vertici, insieme di archi. Ogni arco coppia di vertici. Um, questo per quanto riguarda i grafi orientati. Nel caso dei grafi non orientati, si può dare una definizione analoga con la differenza che l'insieme E è fatto di coppie non orientate Coppie non orientate significa che quando io do una coppia 4-5 automaticamente sottintendo che la coppia 5-4 sia anch'essa presente O viceversa se manca la coppia 1-3 allora do per sottinteso che anche la coppia 3-1 non farà parte del grafo e Questo è un esempio di un grafo non orientato sugli stessi sei vertici e in questo caso l'arco 1-2 viene rappresentato da un insieme, non più da una coppia, perché a questo punto l'insieme è l'arco che tocca il vertice 1 e il vertice 2. Non sto più dicendo qual è il vertice di partenza e qual è il vertice di arrivo. Qui non ho un primo, un secondo vertice da mettere in una coppia di elementi, ma un insieme di, vertici, uno, di, di due vertici, no? di cardinalità 2, eh, che, che sono gli estremi di questo arco. Mm. Quindi lo distinguiamo anche dal punto di vista matematico dal fatto che l'arco è rappresentato non da una coppia di elementi ma da un insieme di due elementi. Il fatto che sia un insieme di fatto rimuove l'ordinamento matematicamente tra, tra questi due elementi, quindi non parlo più di partenza e di arrivo ma parlo del fatto che l'arco tra due elementi esista oppure non esista. Cambia anche un po' la terminologia perché non possiamo più dire l'arco che va da 1 a 5 o da 5 a 1 perché non c'è questa direzione allora diremo l'arco incidente tra il vertice 1 e il vertice 5 oppure adiacente al vertice 1 e al vertice 5 quindi usiamo questo termine di adiacenza o incidenza per indicare quali archi sono appunto, incidenti rispetto a quali, a quali vertici e viceversa quali sono i vertici che sono adiacenti a un determinato arco è solo una questione di terminologia che eh, a volte appunto negli grafi orientati si usa più partenza arrivo, eh, sorgente destinazione mentre invece nei grafi non orientati si cerca di usare dei sostantivi che siano ehm, più neutri no? più, ehm, ehm, che non, non suggeriscono un orientamento nel percorso eh, poi tra l'altro è, è perfettamente possibile, non l'avevamo notato prima ma lo, lo notiamo in questo grafo eh, che eh, alcuni vertici possono essere totalmente Isolati, cioè che abbiano, non abbiano nessuna connessione con nessun altro vertice del grafo così come una parte del grafo, come ad esempio questi due vertici qua, torno indietro togliendo le etichette gialle eh, è separato dal resto del grafo allora queste nozioni di collegamento e non collegamento fanno parte di definizioni un pochino più avanzate eh, che eh, andiamo ad analizzare eh, su, sulle varie proprietà dei grafi allora diamo alcune definizioni molto rapidamente in un grafo eh, ogni vertice ha un certo numero di archi incidenti, un numero, ad esempio in questo eh, vertice qui ci sono tre archi, questo, questo qui e quello che va in basso, quindi diciamo che il grado di questo vertice è pari a 3, cioè il grado non è altro che il numero di archi che incidono su quel vertice. Questo nel grafo non orientato è semplice, in un grafo orientato diventa più, più, più complicato perché devo distinguere, se sto parlando di archi uscenti, allora in questo caso parlerò di out degree, numero di archi che escono dal determinato vertice, oppure numero di archi entranti, allora parlerò di in degree, numero di archi che entrano, oppure in generale il grado sarà la somma dei due, quindi il numero totale di archi compresi quelli entranti e quelli uscenti. Nel caso ovviamente di un grafo orientato devo sempre fare la differenza. E quindi il nostro vertice di prima, che avevamo chiamato vertice isolato, non è altro che un vertice di grado pari a 0. Quindi qui vediamo il grado che è stato associato a ciascuno di questi ehm, vertici di questo grafo non orientato. Se facessimo lo stesso esercizio sul, eh, su un grafo orientato dovremmo per ogni vertice distinguere l'in degree dall'out degree, quindi in questo caso il vertice 1 ha un arco entrante, quindi l'indegree pari a 1 e un arco uscente, quindi l'out degree pari a 1 eh, il vertice 5 ha due archi entranti, quindi un degree pari a 2 e un arco solo uscente, l'out degree pari a 1 eh, il vertice 2 dipende un attimo come lo contiamo eh, perché questo arco che entra ed esce dal vertice stesso possiamo contarlo come sia entrante che uscente allora in questo caso di entranti ne avrei due questo e questo, e gli uscenti ne avrei 3, 1, 2, 3. Oppure possiamo dire che visto che esce ed entra, si semplifica, si cancella da solo e quindi non lo calcoliamo. Ha senso calcolarlo o no? Beh, dipende dal, dalle applicazioni. Ehm, facciamo attenzione ad esempio anche al vertice 3, che ad esempio ha un out degree pari a 0. In certo senso, quando arrivo a questo vertice non riesco più a uscirne. Così come il vertice 6, che ha un in degree pari a 0, e quindi non è possibile in nessun modo arrivare in quel vertice lì. O ci sei nato oppure non ci puoi arrivare, interpretando diciamo, le frecce come una sorta di trasporto. Ok, questa è una definizione tutto sommato semplice. E, e interpretando i grafi appunto come diciamo, collegamenti che possono essere utilizzati per diciamo, connettere vari punti, ha senso non parlare solamente della connessione tra due vertici ma si può passare, parlare di un cammino più lungo che, attraver che attraversi magari più archi per arrivare da un vertice oppure un altro, ad un altro vertice. Quindi noi possiamo avere due vertici che sono direttamente collegati tra di loro oppure che non sono collegati tra di loro ma sono collegati attraverso una serie di archi. Questa serie di archi diventa, prende il nome di un cammino, un path sul grafo. Eh, questo cammino... Eh, lo possiamo definire come, nei grafi semplici soprattutto, con una sequenza di vertici. Vertici di partenza, V1, vertici di arrivo, V con n e una serie di vertici intermedi. Tutti questi vertici collegano il vertice di partenza e il vertice di arrivo se tra ogni coppia di vertice successivo in questa sequenza, quindi tra V1 e V2 c'è un arco, tra V2 e V3 c'è un arco tra V3 e V4 c'è un arco, eccetera, eccetera, tra Vn-1 e Vn c'è un arco. Allora, se ogni coppia di elementi consecutivi nella sequenza di fatto corrisponde a un arco, quindi appartiene all'insieme degli archi, allora questo è effettivamente un cammino valido, un cammino valido che mi porta da V1 a Vn. Questo vale sia per i grafi non orientati che per i grafi orientati, ovviamente interpretando questa presenza dell'arco come presenza dell'arco, Course, semplicemente per un grafo non orientato, oppure presenta nell'arco con l'orientamento giusto, ovviamente se nel, caso, nel caso in cui il grafo sia orientato. La lunghezza del cammino è il numero di archi che viene attraversato, attenzione, il numero di archi non è il numero di eh, vertici, i vertici sono sempre più di uno, uno in più rispetto agli archi, eh, chiaramente, e a questo punto se esiste almeno un cammino tra un vertice di partenza A e un vertice di arrivo B, diremo che B è raggiungibile partendo da A. Quindi un conto è dire che B è connesso ad A, vuol dire che c'è un arco VA-VB. Un altro conto è, di, è, di, è invece dire che VB è raggiungibile da VA, vuol dire che esiste una sequenza di una lunghezza anche eh, arbitraria, che di archi consecutivi, che permette di raggiungere un vertice partendo dall'altro. Qui esiste un caso molto semplice, in cui abbiamo eh, un cammino che possiamo identificare dai vertici 1, 2 e 5. Eh, questo è un cammino valido perché tra 1 e 2 c'è un arco e tra 2 e 5 c'è un altro arco. E quindi eh, il vertice 5 è raggiungibile dal vertice 1. O oh, è anche direttamente connesso, ma questo non c'entra, è indipendente. Eh, è sicuramente raggiungibile attraverso questo cammino. Eh, abbiamo trovato un possibile cammino che collega 1 con 5. Eh, in un caso particolare di cammino è un cammino in cui il vertice di arrivo sia uguale al vertice di partenza Allora in questo caso si chiama ciclo Quindi un cammino in cui parto da un vertice come questo, dall'1, vado al 2, poi vado al 5, poi dal 5 e torno all'1 In questo caso ho creato un cammino chiuso che prende il nome di ciclo Esistono dei grafiche al loro interno contengono dei cicli invece esistono i grafi che all'interno non contengono dei cicli in questo caso vengono chiamati grafi aciclici che hanno certe proprietà che, che vedremo tra cui ad esempio gli alberi sono un esempio di, di grafo aciclico questa nozione di cammino ci permette finalmente di parlare di connettività dei grafi noi sappiamo facilmente trovare se c'è un vertice isolato perché lui avrà grado uguale a zero e il grado basta contare gli archi ma eh, se c'è invece una un pezzo di un grafo che, è che non, è, non è collegato e staccato da un'altra parte di un grafo non lo posso analizzare guardando il singolo vertice perché il singolo vertice, poverino, è collegato a un po' di vicini ma se ragioniamo in termini di cammini eh, noi diciamo che un grafo è connesso connesso vuol dire che è tutto connesso, a un pezzo unico se per ogni coppia di vertici c'è almeno un cammino che li collega non vuol dire che ogni coppia di vertici è collegata, c'è cioè un arco, non c'è scritto che ci sia un arco che li colleghi, ma è un cammino fatto eventualmente da più archi, anche eventualmente lungo. Ma è sempre possibile partire da un vertice e arrivare a un altro vertice, a qualunque altro vertice. Da qualunque vertice di partenza, facendo un cammino più o meno lungo, è possibile sempre raggiungere un altro vertice. Se questo avviene, allora diciamo che il grafo è un grafo connesso. Eh, se invece il grafo non fosse connesso, vuol dire che esistono... Uh, dato un certo vertice, posso raggiungere un certo numero di altri vertici e non altri insiemi. Quindi però i vertici che posso raggiungere dal primo vertice di partenza lo chiamiamo una componente connessa del grafo. Cioè un insieme di vertici che sono tutti raggiungibili tra di loro. Se questi vertici, tutti raggiungibili tra di loro, questa prima componente connessa, non esauriscono l'intero grafo, allora l'intero grafo non sarà di per sé connesso. E quindi potrò prendere un altro vertice da un'altra parte e andare a vedere quali sono i vertici a lui, a lui connessi, da lui raggiungibili, e quindi avremo una seconda componente connessa ed eventualmente una terza e così via. Quindi un grafo o è un grafo connesso, fatto da un'unica componente connessa in cui tutti i vertici sono raggiungibili uno rispetto all'altro, oppure fatto di più componenti connesse che tra di loro sono disgiunte come ad esempio questo grafo che è fatto, che è composto da tre componenti connesse. Quindi se sono in questo vertice 2 potrò raggiungere 1 e 5 e viceversa se sono in 5 posso raggiungere 1 e 2 a piacere e così con questa componente posso viaggiare liberamente al suo interno, ma tra la componente centrale e la componente di destra non esiste nessun arco tra nessun vertice di questa e nessun vertice dell'altro. Quindi queste sono due componenti disgiunte tra di loro. Quindi questo grafo complessivamente non è connesso. Queste definizioni si complicano un tantino se parliamo invece di grafi orientati, dove non è scontato che se posso andare da 1 a 2 possa anche poi tornare indietro da 2 a 1, e quindi esiste una nozione di connettività forte che si definisce nei grafi diretti, che dicono essenzialmente per ogni coppia ordinata rispetto alla definizione di prima è comparsa una parolina in più se un grafo è fortemente connesso, se per ogni coppia ordinata di vertici esiste almeno un cammino che collega via v', ovviamente rispettando l'orientamento dei vertici. Questo è un esempio di un grafo che è fortemente connesso, se ci pensate io posso partire da 1 e arrivare a 2 facilmente, posso da 1 arrivare a 4 attraverso 2 oppure attraverso la via diretta, da 1 arrivare a 5 passando da 2. Da 2 poi posso tornare a 1? Beh, non direttamente, però potrei passare da 4 e poi tornare a 1. Quindi se fate qualunque possibile combinazione vi accorgete che da qualunque vertice di partenza, di partenza posso arrivare a qualunque vertice di arrivo. Quest'altro invece esempio in cui rispetto a questo ho rimosso un paio di grafi, un paio di archi, non è più strettamente connesso. Questo lo si vede facilmente perché ad esempio 1 non ha archi entranti e quindi se parto da 5 non c'è nessun modo per arrivare a 1. Quindi da 1 posso arrivare a 5 passando da 2, ma da 5 non posso arrivare a 1. Così che se parto in 4 in realtà non posso arrivare da nessuna parte perché 4 non ha archi uscenti. Poi ovviamente ci sono altri casi particolari in cui, in più in generale, eh, anche se tutti gli, i vertici hanno sia archi entranti che archi uscenti, magari per come sono disposti esistono alcune coppie di vertici che non sono raggiungibili vicendevolmente. Ma il concetto di connettività nei grafi non orientati, orientati, perdone, diretti, è un pochino eh, diciamo così, complesso da, da, da trattare, quindi noi non ce ne occuperemo molto al di là di queste prime definizioni di base. Un'altra definizione che può essere utile è quella di un grafo completo. Un grafo completo è un grafo che contiene tutti gli archi potenzialmente esistenti. Quindi vuol dire che qualunque coppia di vertici, eh, questi sono connessi, esiste un arco che li collega e quindi per ogni dimensione eh, di, di, di numero di vertici esiste uno e un solo grafo connesso che lo rappresenta eh, a meno di altri grafi che in realtà sono esattamente identici ma disegnati in un modo diverso ma in realtà il grafo dal punto di vista matematico, insiemistico, è esattamente lo stesso eh, non confondiamo un grafo connesso con un grafo completo In un grafo completo vuol dire che se io prendo due vertici a caso, questo e questo di sicuro c'è un arco che li collega, completo un, arco connesso, un grafo connesso invece è un grafo in cui se prendo due vertici a caso esiste un cammino fatto magari di molti archi che però permette di andare da uno all'altro. E' questo numero di archi che cambia la differenza. In un grafo completo l'arco deve essere uno solo diretto tra i due e in un caso di un grafo connesso invece può esserci un cammino fatto di più archi. Um, ovviamente il numero di archi in un grafo completo è ben calcolabile, ben definito, è l'insieme di tutte le coppie di vertici possibili. L'insieme di coppie di vertici possibili è n per n-1 oppure n per n-1 mezzi a seconda che il grafo sia un grafo orientato dove tutte le coppie possibili contano eh, oppure la metà nel caso in cui sia un grafo non orientato in cui la coppia AB è equivalente alla coppia BA e quindi non la devo contare due volte. Questo per i grafi Ehm, non pseudo eh, per i grafi semplici mentre invece per gli, gli pseudografi dove eh, permetto anche gli auto i cappi, no, i self loop eh, allora ovviamente questi numeri sono n volte più grandi perché ehm, conto anche tutti i cappi tra un vertice e se stesso eh, vabbè, questo è il numero di archi ovviamente presenti in questi grafi è determinabile molto semplicemente grazie a questo si può definire un concetto che poi ci sarà utile dal punto di vista dell'analisi della complessità, di densità di un grafo. La densità di un grafo è di fatto il rapporto tra il numero di archi che veramente ci sono nel grafo e il numero di archi che potenzialmente ci sarebbero in un grafo completo di pari dimensioni. Quindi K modulo Vg vuol dire Vg G è il grafo, V di G sono i vertici del grafo, il modulo di Vg è il numero di vertici di questo grafo, K di questo numero è il grafo completo, di questo il grafo completo di questa dimensione, cioè che ha tanti vertici quanti ne ha il mio grafo G, e di K sono gli archi, l'insieme di archi di questo grafo completo e il numero di archi di questo grafo completo. Allora sto confrontando il numero di archi del mio grafo col numero di archi del grafo completo che ha lo stesso numero di vertici del mio grafo. Questa densità ovviamente va da 0 a 1, nel caso di un valore piccolo pari a 0, o diciamo, tendente a 0 vicino allo 0, vuol dire che è un grafo con pochi archi, eh, mentre invece un valore pari a 1 vuol dire che è un grafo che ha eh, quasi tutti gli archi, eh, quindi è estremamente denso. Qui c'è un esempio molto semplice di un grafo eh, con 4 vertici, quindi un grafo non orientato con 4 vertici può avere potenzialmente al massimo 4 per 3 diviso 2, 4 per 3 è 12 diviso 2 è 6, eh, archi massimi. E questo ne ha 3 e quindi una densità del 50%. Allora la densità ci servirà quando ragioneremo sugli algoritmi e, e, e ci chiederemo se la complessità di un algoritmo dipende più dagli archi oppure dai vertici e, e molto spesso la risposta dipenderà dalla densità del grafo stesso. Quindi a seconda della densità di grafi molto densi, eh, magari è più utile usare un certo tipo di algoritmo, grafi invece molto poco densi oppure molto sparsi se vogliamo usare un termine contrario eh, invece magari useremo algoritmi di tipo diverso quindi teniamo presente eh, questo parametro che ci dice essenzialmente eh, qu quanti archi ci sono rispetto diciamo, alla, al, grafoto, al um, grafo completo potenziale um, un'altra definizione un po' particolare, un po' strana è la definizione di albero mm? uh, un albero è eh, vediamo la seconda riga di questa slide. Un albero è definito come un grafo connesso a ciclico non orientato. Eh, allora, innanzitutto, eh, vediamo, un albero è un tipo di grafo. Gli alberi normalmente li abbiamo, diciamo, diciamo così, conosciamo intuitivamente la nozione di albero quando tu fai un organigramma, ad esempio, no? quando hai una serie... Di, di elementi che vengono decomposti ad albero di ciascuno, classi sotto sottoclassi ad esempio o no? componenti sotto sottocomponenti eh, la cosa che ci stupisce di più è che qua sia definita come una struttura dati eh, undirected, non orientata eh, un albero di per sé non ha un orientamento mentre noi invece pensiamo all'organigramma come qualcosa che ha un top e poi scende con una certa direzione un orientamento ben definito ma non è, vediamo, come vediamo adesso non è necessario specificare l'orientamento perché l'orientamento si trova da solo eh, se vogliamo dal punto di vista folcloristico eh, il requisito di connettività di un albero si può anche rimuovere potrebbe anche non essere connesso un albero e in questo caso eh, se chiediamo semplicemente che il grafo sia non orientato e aciclico eh, lo chiamiamo foresta anziché, eh, anziché eh, albero eh, ma al di là dell'orientamento del c'è questo doppio attributo, un grafo aciclico, quindi privo di cicli, ma connesso. E di fatto l'albero è uno spartiacque, come lo vediamo tra un attimo, tra i grafi aciclici e i grafi connessi. È l'unico elemento in comune tra queste due famiglie di grafi. Allora, proviamo prima di tutto a capire eh, questa definizione. Allora, questo grafo è un albero. Perché è un albero? Beh, rispetta le tre condizioni, è un grafo non orientato, è un grafo connesso, perché io posso andare da qualunque vertice a qualunque altro vertice, ovviamente devo fare un percorso un po' lungo, ma è anche un percorso obbligato, perché il grafo è aciclico, non avendo dei cicli, dei percorsi chiusi, per andare da un punto a un altro il percorso è uno solo. Se io per caso eh, avessi qualche arco in meno, ma mi basta cancellare anche solo un arco, eh, il grafo mi diventa automaticamente non più connesso. E eh già, perché se prima avevo un percorso solo per collegare due vertici e tolgo un arco, vuol dire che quell'unico percorso che avevo non ce l'ho più e non ne ho di percorsi alternativi. E quindi il grafo non è più connesso. Quindi se io prendo un albero, così definito, e tolgo un arco, anche solo un arco qualsiasi, il grafo diventa non più connesso. Noi lo chiamiamo foresta, ma di fatto cioè, ci interessa soprattutto che non sia connesso. E invece, vai, ripristiniamo quest'arco. Cosa succede se invece aggiungo un arco? Pro allora, beh, provate ad aggiungere un qualunque arco a questo eh, albero, dove volete, il risultato che ottenete è che questo, il, il grafo risultante non è più un albero, perché contiene un ciclo. Se voi aggiungete un arco, create necessariamente un ciclo. Quindi per in questo senso dicevo che gli alberi sono no, lo spartiacque tra i grafi ciclici e i grafi non connessi. È l'unico elemento in cui se tolgo qualcosa diventa non più connesso, se aggiungo qualcosa diventa ciclico. Ma il fatto che siano esattamente eh, diciamo così, in equilibrio eh, è quello che mi permette di dire che date qualunque due vertici, esiste un cammino, perché il grafo è connesso, e questo cammino è unico perché il grafo non ha dei cicli. Avendo dei cicli ovviamente io la strada che posso prendere per andare da questo vertice a quest'altro ha ovviamente una parte obbligata, ma poi posso decidere di passare da sopra oppure posso decidere di passare dall'arco di sotto. Quindi avendo un ciclo automaticamente ho più strade possibili per collegare due vertici eh, tra di loro. Ovviamente non sempre perché ad esempio tra questo e questo a esserci un cammino solo, ma in alcuni cammini, in alcune coppie di vertici ovviamente i cammini sono più di uno e questo chiaramente ci potrà creare dei problemi quando poi avremo degli algoritmi di ricerca che devono scegliere da quale strada andare. Se invece ho un, gra ho un albero la strada è già predefinita. Ecco, per ora appunto questi alberi sono per noi strutture dati non orientate, ma poi basta che noi scegliamo, peschiamo un qualunque nodo, uno qualunque dai vertici di un albero e questo automaticamente impone, no? induce un orientamento in tutti gli archi. Quindi gli archi non sono orientati, ma voi prendete un qualunque vertice di un albero e allora automaticamente eh, tutti gli altri nodi possiamo orientarli sulla base della distanza rispetto al nodo di partenza. Um, e vediamo un esempio prima, poi vediamo la definizione, ad esempio se io scelgo questo vertice qui, eh, così, semplicemente lo coloro, lo scelgo allora voi immaginate di prendere questo albero no, tra due dita e, e, e sollevarlo, allora vuol dire che tutti, tutti gli archi rimangono appesi a partire da questo nodo e quindi abbiamo definito una sorta di orientamento dall'alto verso il basso che di fatto dipende dalla distanza rispetto a questo nodo iniziale il nodo che chiamiamo radice di questo albero A questo punto si spiega anche perché si chiama albero perché ha una radice e quindi tutti questi archi hanno un orientamento che è indotto dalla scelta della radice ma la scelta della radice è totalmente arbitraria perché io potrei scegliere un altro vertice come radice e questo indurrà un orientamento diverso nei suoi archi eh? e quindi vediamo che eh, è come immaginiamo di nuovo di sollevare L'albero, questa volta da, partendo da quest'altro nodo e allora gli archi si ridispongono in modo diverso secondo la forza di gravità e le frecce saranno di questo tipo questo eh, ci fa capire che l'orientamento di un albero è un orientamento indotto dalla scelta della radice e la radice può essere arbitraria, Potrei, posso prendere un albero e appenderlo eh, da qualunque nodo che io voglia eh, far funzionare, no, far agire come, come radice quando io parlo di un albero orientato, un albero con radice, io uso spesso dei, delle terminologie per indicarmi appunto questo orientamento Terminologia che a volte è terminologia geontologica, cioè padre e figlio Io dirò che questi due nodi sono i figli di questo nodo che a sua volta è il loro padre Quindi i nodi o genitori o progenitori sono i nodi che vanno verso la radice, mentre i, figli, eh, i nodi figli o i nodi successori sono i nodi che sono più lontani rispetto alla radice. La radice è l'unico nodo che non ha genitori mh? Eh, e tutti gli altri nodi hanno esattamente un genitore. Questo è esattamente un genitore, ovviamente è una conseguenza del fatto che il grafo è aciclico. E eh, i nodi più lontani dalla radice, quelli che non hanno a loro volta figli, eh, spesso li chiamiamo nodi foglia, mm? qui stiamo mescolando un pochino la terminologia bot botanica, eh, albero, radice, ramo, eh, con la terminologia genealogica, genealogica di padre e figlio, mm? però vabbè, non ci, non ci confondiamo, quindi ad esempio questi sono nodi foglie, 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, sono delle foglie, questo invece è il nodo radice, come vedete il nodo radice non ha nessun genitore, perché non ha nessun arco entrante, dove ovviamente l'entrante è definito dall'ordinamento indotto dalla scelta della radice. Quindi su, su, sui grafi avremo parecchio da, da, da, sugli alberi, perdono, avremo parecchio da parlare, perché proprio sono una semplificazione dal punto di vista algoritmico è una delle, cose che, una delle operazioni che faremo molto spesso, è cercare di trovare un albero all'interno di un grafo per poter ragionare, navigare e spostarci sull'albero perché è più semplice, essendo aciclico, rispetto a spostarsi sul grafo in generale. Okay. Eh, altre definizioni che aggiungiamo, eh, anzi questa è l'ultima, che aggiungiamo alla nostra carrellata è quella di peso, l'abbiamo già visto prima eh, molto brevemente, nelle definizioni iniziali, quando parliamo di etichettatura ma entriamo un pochino più nel dettaglio di solito quando si parla di un grafo pesato si indica un grafo in cui viene assegnato un numero che è tipicamente è un numero reale quasi sempre positivo perché quando lo metto negativo di solito <ride> creo dei problemi ma a volte è necessario farlo quindi è un numero che viene associato spesso agli archi quindi quando parlo di un grafo pesato parlerò di un grafo in cui a ciascun arco Può essere un grafo non orientato oppure un grafo orientato è indifferente, ma a ciascun arco è assegnato un numero reale. Normalmente positivo, ma anche se non è obbligatorio, dipende un po', bisogna precisarlo ovviamente ogni volta, se, se intendiamo un grafo pesato, i cui pesi possono anche essere negativi oppure possono essere debbono essere positivi o strettamente positivi. Poi ci sono algoritmi che sono sensibili al fatto che, che questi pesi possono essere zero o possono essere negativi. Ehm no. um, allora in questo caso rappresentano di solito dei grafi in cui questo valore reale indica in qualche modo il costo oppure il guadagno, dipende un po', eh, di relativo allo spostarsi lungo quell'approccio eh, quell lì, quella, quella coppia di, di vertici. E quindi in questo caso un percorso 1, 4, 3 avrà un costo o un peso pari a 2, cioè 1 più 1, così come un percorso B, A, F, D potrà avere un peso che possiamo stimare con 0,3 più 0,9%. Uno. ecco, questo semplicemente è una semplice estensione del concetto di cammino in cui non ho più un cammino fatto di archi, ma un cammino fatto di archi pesati e quindi il cammino stesso avrà un suo peso di cui dovrò tener conto magari per trovare quali sono i cammini di peso minimo o di peso massimo per ottenere un certo risultato. Quindi questo riassume un pochino le, le, le principali definizioni che ci servono e nella seconda parte del video, come dicevo, eh, parleremo invece della libreria Java che ci permetterà di implementare esattamente queste strutture dati eh, così come le abbiamo definite.